A tutti amici e benvenuti in questo video, oggi vi farò vedere una colazione tipo eh, per la mia dieta, che io sto seguendo una dieta chetogenica, quindi ci sono tante colazioni, anche salate, che poi vi farò vedere in altri video. Però questa qua è una ricetta dolce e golosissima, di oggi ci servono i seguenti ingredienti allora e latte e kefir e proteico e poi yogurt ai mirtilli proteico della skir poi ci serviranno 10 g di semi di chia e un cucchiaino di olio di cocco bio e del cocco grattugiato e se volete potete aggiungere qualche goccia di stevia di eritrolo come preferite per dolcificare la nostra colazione ovviamente se volete potete anche aggiungere della frutta fresca come dei mirtilli o dei frutti rossi che viene molto golosa e davvero è un'ottima colazione per darvi la carica spero che il video vi piaccia e se avete suggerimenti potete lasciare in descrizione qui sotto i vostri commenti e... Oppure potete lasciare anche un like, come preferite. Ovviamente se volete seguirmi, eh, mi farebbe molto piacere, potete iscrivermi al mio canale.